incredibile, incredibile è finita, è finita rigori! chiedete scusa da Rosario Centrale, chiedete scusa, chiedete scusa il numero 10, numero 1 al mondo, chiedete scusa, chiedete scusa ma che, che vuoi? come che voglio? ricordate sono Sir io però secondo me rimango sempre del parere che il migliore al mondo sia Cristiano Ronaldo o se no che ne so per quello che ha fatto eh, ma, ma, via, via, ma vattene vattene eh, che cavolo via su finiamola qui rendiamo omaggio al numero uno al mondo al numero 10 da 10 a 10 l'ultimo mondiale vinto con il pipe d'oro ma il grande Maradona mai dimenticato a quest'oggi 2022 Qatar l'altro numero 10 porta la vittoria la Coppa del Mondo per la terza volta in mano della nazionale de argentina dell'Albi Celeste, dell Celeste, una partita piena di emozioni, piena di emozioni quando poi sembrava che la rimonta francese con, eh, sembrava effettuarsi, concretizzarsi, era andata in vantaggio l'Argentina, la la la il cui va il merito di non essersi mai resa, di essersi sempre rimessa in carreggiata dal 2 a 1, 2 a 2, trovando il 3 a 2. Subendo il tre pari e addirittura, addirittura sferando in più occasioni, così come la Francia, però avendo sempre il pallino del gioco, cattiveria, pressing, raddoppi, eh, eh, eh, anzi, marcature triplicate, eh, lot, pedate quando c'era da darle e poi a sprazzi quando prendeva palla Messi, illuminava. Sono stati azzeccati anche eh, i cambi fatti in corsa da Scaloni con la Taro eh, di Bala. A Cugna pare adesso sono stati azzeccati, hanno riuscito a ammortizzare bene le controffensive francesi con, eh, Mba, con questo Kini Mbappé, autore di una tripletta, al quale era pronto a farsi consegnare il titolo del nuovo re sole di Francia, del nuovo re di Francia, e invece non è stato. Poteva essere doppietta storica eh, alzando questo trofeo per la Francia, però rendiamo onore io non minchino. Mi eh, onore finalmente, così finisce questa. Ritera chi più meglio, chi migliore tra Ronaldo, CR7 e Messi? Messi ha vinto pure la Coppa del Mondo. Si fermano ai titoli continentali: Europeo, Ronaldo, Sudamericano, Coppa Sudamericana, Messi. Ma Messi ha più palloni d'oro. Qualcuno regalato, ma ha la Coppa del Mondo dalla sua. Chiudiamo così. Si finisce questa trantram. tram. Chiedete scusa, chiedete scusa. Ripeto, partita, partita storica. Questa è una partita che entrerà negli annali del calcio mondiale dei campionati del mondo oh, dei campionati un po' se devo dirla tutta, se devo dirla tutta, è una partita eh, l'argentina con la mossa di Maria, l'uomo delle finali, ha dimostrato subito di, di, di tenere campo di avere corsa, carattere, cattive, cattiveria agonistica quella che serviva, mettendo subito con un da zero secco lì la Francia, mettendoli a bada poi nel secondo tempo secondo me seppur giocando meglio la Francia provava a fare qualcosa e complici e complici anche, sono venute le reti della Francia, complici anche, sono state innescate da errori di valutazione difensive degli uomini argentini, il quale sembrava che stessero per rivivere la, la, la finale, la, la prima partita inaugurale contro l'Arabia Saudita. Ecco, secondo me in qualche frangente è spuntato fuori, erano dietro l'angolo i fantasmi arabi ma nulla è successo, rigori, sono stati più concreti la Francia ha pagato le imprecisioni da calci dagli 11 metri qui finisce, qui Argentina penso meritatamente le ultime due partite le ha giocate veramente bene le altre non ha dimostrato mai un gioco ma compattezza e niente, meritato meritato mondiale, abbiamo il meritato numero uno al mondo finalmente per la gioia da Dani il nano ha vinto, inchinatemi dal Rosario Central alla vetta del mondo, numero 10, via. Ronaldo terzo, secondo Mbappé, che Mbappé sarà l'erede, sicuramente sarà l'erede. Ma comunque vi dico anche un'altra cosa, vi dico un'altra cosa, che la Francia non ha finito un ciclo, non ha finito. Ci è andata vicina questa sera a continuarlo, ma il ciclo continua, perché guardate che il settore giovanile da dove attingono è importante l'abbiamo visto che hanno giovani di talento e, e, e forti quindi non è finito niente la Francia li rivedremo all'Europei europei sicuro e li rivedremo a prossimi mondiali statene certi per l'Argentina forse sarà da aspettare il prossimo numero 10 tra 20, 30, 35 anni insomma per loro è il momento di goderselo che gli mancava dall'86 da numero 10 al 10 da 10 al 10 la storia si riscrive Nuovamente, i cicli si ripetono. Ciao a tutti, like e campanella attiva.